Amici di It's Logo Time, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione di TG Logo News Come sempre l'unico TG di YouTube dove si parla di logo, graphic design e non solo Ma ora direi che veniamo alle succulenti notizie grafiche partendo da quella un po' più importante che è stato il rebranding di Nokia Nokia rivela un nuovo logo, per ricordarci, che non produce più telefoni. Nella mente della maggior parte delle persone siamo ancora un marchio di telefonia mobile di successo, ma questo non è ciò di cui si occupa Nokia, ha dichiarato il CEO di Nokia, Pekka Lundmark. Nokia ha rivelato la sua nuova identità al Mobile World Congress e si tratta della prima grande riprogettazione del logo in quasi 60 anni. L'azienda finlandese una volta governava il mondo mobile ma non è riuscita ad adattarsi all'era degli smartphone guidata da Apple e Google. Infatti Nokia ora ha un core business differente dal passato perché guadagna attraverso attività commerciali tra cui la vendita di apparecchiature di rete e la concessione in licenza dei suoi numerosi brevetti sull'eredità del logo precedente è stato costruito quello nuovo rendendolo più contemporaneo e digitale per riflettere l'identità attuale questa è Nokia ma non come il mondo l'ha vista prima per i più nostalgici comunque vi informo che la parte di telefonia rimane con il vecchio logo sotto HMD Global e dopo Nokia veniamo subito alla riprogettazione un po' animata di Amazon Prime Video fatta dallo studio Pentagram. Emily Oberman e il team di Pentagram hanno sviluppato un aggiornamento del marchio per Prime Video che mette in risalto l'incredibile gamma di intrattenimento e posiziona il servizio di streaming come una casa immersiva. Il marchio utilizza la fossetta del sorriso di Amazon come catalizzatore per spostare gli spettatori attraverso un'increspatura infinita di loro contenuti. Lo studio Pentagram ha lavorato in stretta collaborazione col team di Prime Video, contribuendo a far evolvere il posizionamento con un linguaggio visivo completo che riflette la passione per l'intrattenimento e fa spazio a tutti i tipi di storie. Pentagram ha creato un nuovo carattere tipografico proprietario in collaborazione con Lucas Sharp di Sharp Type, questa versione personalizzata di Sharp Grotesque chiamata Prime Video Sharp è progettata per adattarsi a molti simboli giocosi soprannominati Icons. Il marchio ha una flessibilità integrata per gestire l'ampia gamma di intrattenimento su Prime Video. Il concetto si adatta abilmente a qualsiasi cosa, dai cartelloni pubblicitari ai social fino all'interfaccia utente dello stesso spettatore di Prime Video. Ora veniamo a una macchina fotografica in edizione limitata per un agente speciale davvero molto, molto, molto, molto, molto speciale. Abbiamo già assistito negli ultimi mesi agli anniversari aziendali come quelli di Disney e Nike e assieme a loro c'è anche Bond, James Bond. La spia più famosa del mondo compie 60 anni e per celebrare l'occasione Leica ha rilasciato una D-LUX 7007 Edition a tiratura limitata. La macchina ha diversi richiami di design alla spia immaginaria, da un logo 007 inciso sulla piastra superiore a un copriobiettivo che richiama il design a canna di fucile fino alla fondina da spalla per la fotocamera. Leica afferma che solo 1962 unità del set in edizione speciale saranno disponibili in tutto il mondo in onore dell'uscita nel 1962 di Dottor No, il primo film di James Bond al cinema. La Deluxe 7007 Edition ha un prezzo di circa 2000 dollari ed è ora disponibile direttamente sul sito Leica tramite rivenditori autorizzati. Castrol, il gigante dei lubrificanti, eh, non pensate male, ha rivelato un nuovo logo, una nuova identità. Andiamo a scoprire qual è. Castrol, leader globale nei lubrificanti, parte del gruppo British Petroleum, ha svelato il suo marchio rinnovato. L'aggiornamento del marchio ha lo scopo di riflettere meglio il suo posizionamento nel mercato e le opportunità che vede nel soddisfare le esigenze dei clienti. Il logo aggiornato presenta un design più moderno, dinamico e vibrante con un focus sui punti di forza. Vengono mantenuti gli iconici colori rosso, verde e bianco di Castro che sono fortemente associati al marchio ed è destinato a migliorare la memorabilità del marchio digitalmente. L'aggiornamento è stato realizzato da Lendor Fitch ed è stata sviluppata anche una nuova identità sonora con Massive Music. Tutto ciò è stato realizzato per migliorare l'aspetto visivo con musica e sound design che suscitano sensazioni di accelerazione e movimento dinamico. Castror ritiene che questi cambiamenti forniranno un'esperienza del marchio più coinvolgente, memorabile ed efficace per il loro pubblico. Vediamo all'ultima notizia, andiamo in casa Adidas e facciamo anche un bel salto indietro nel tempo, più precisamente agli anni 90. Adidas riporta in auge la nostalgia del calcio degli anni 90, con la sua ultima collezione, Icons, con colori classici e stili retro. Caratterizzato da design del passato per alcuni dei suoi principali club e federazioni calcistiche, Adidas riporta il calcio all'era degli anni 90, che ha ispirato una generazione di stili sia dentro che fuori dal campo. Logo al centro, finiture lucide, vestibilità ampie, trovano così equilibrio tra iconico e indossabile. Dalle tute alle maglie da gioco ai pantaloncini, la collezione è pensata per tutti i fan che vivono e respirano la cultura del calcio. Fanno parte di questo lancio nostalgico una serie di club marchiati Adidas come Ajax, Arsenal, Juventus, Manchester United, Real Madrid. E molti ancora e c'è anche la new entry della nazionale italiana la maglia dell'italia in particolare celebra il decennio degli anni 90 con anche l'utilizzo del logo introdotto nel 1992 rendendo così la maglia iconica come quella del passato bene queste erano le news dal mondo grafico della settimana precedente come sempre vi invito a a scrivermi nei commenti se ho tralasciato qualche news che per voi era più importante. Vi invito ovviamente a seguirmi eh, sul canale e iscrivervi al canale. Di seguirmi sui social, in particolare su Instagram, ma sono presente anche su TikTok, su Facebook, su Twitter. Chissà mai, comunque trovate il link. Nella descrizione del video che vi rimanda a tutti i miei social. E io infine vi do appuntamento con una nuova edizione del TG Logo News. Ciao!